allora benvenute nel mio bagno quindi altro video test sicuramente perdonatemi da subito il trucco che tanto adesso andiamo a rimuoverlo La l'acconciatura meravigliosa con i capelli tirati su e soprattutto siete in bagno allora oggi voglio provare con voi questa maschera da Dr. Jart che avevo fatto vedere questa è la peeling solution dice di essere Top peeling bubble mask quindi dovrebbe fare le bolle e sono curiosa e ora dovrebbe ristruccarsi allora è divisa in due step infatti dice di dividere i due step e andiamo a dividerli subito allora prima cosa se riesco a leggere più piccolo no eh. allora dice di eh, passo 1 e senza sfogliante sul viso pulito avendo cura di non raggiungere gli occhi ok massaggiare delicatamente con i granelli di zucchero e adesso lo facciamo prima mi strucco poi Applicare passo 2 e la maschera riequilibrante pH, ok, poi 3, inizieranno a comparire delle bolle che andranno ad ammorbidire le cellule morte della pelle e ristabilire eh, l'equilibrio le, del pH, va bene. 4, lasciare agire tra i 5 minuti, sciacquare con acqua tiepida e applicare prodotti per la cura della pelle dunque per ottenere un effetto maggiormente sfogliante strofinare la pelle con la maschera prima di sciacquare con acqua oddio teniamoci a portata di mano perché a probabilmente mi scordo qualcosa allora intanto vado a struccare. Allora, dunque prima di struccarmi e prima di provare la maschera io non so come succederà e le conclusioni finali le faremo. Comunque sia, nel tanto, se vi è piaciuto questo video, se vi è interessato il prodotto, se vi è incuriosito questa maschera, e che adesso proviamo, è solo perché voglio fare la clip finale adesso, finché sono quasi presentabile, ed è, se volete che ne provo altre, perché avete visto nel video che ne ho, le ho prese tutte, quindi se volete che ne proviamo altre, Assieme, fatemelo sapere con un commento qui sotto e mi raccomando anche di se vi è piaciuto il video e vi è tenuto compagnia, mettermi un like, anche solo per il coraggio di avervi portato in bagno e di essere struccata ed e eh, mi raccomando anche di iscrivervi al canale, così non perderete le prossime test dei vari prodotti e vediamo se va vale la cena. Ah, ok sì, ciao. Ci questa parte del video perché sennò Che meraviglia farvi vedere in telecamera struccata è proprio la cosa che per, perché non l'ho fatto prima proprio me lo chiedo io vabbè allora intanto andiamo a dividere le due parti parte 1, non mi ricordo più eh, sempre bello piccolo e l'età avanza applicare il passo 1 sul viso pulito avendo cura di non raggiungere gli occhi sì Massaggiare delicatamente con i grani di zucchero, ok. Quindi andiamo ad aprirla questa qui. E a questo punto ci vogliono le forbici, perché non c'è nessun tipo di apertura agevolata. Forbici. scende qualcosa? ah sì qualcosa scende oh uh, è proprio poco aspettate che vado a strizzarlo bene a modo per farlo uscire tutto se no qua ecco quindi questa pappetta che è granulosa ok Ce andiamo a strofinare sul viso senza andare nel contorno occhi. E fino a qua ci siamo. Quindi dovrebbero essere granelli di zucchero. È un, un ping, un, un gommage, Vediamo. Allora. Naso. menta Prima impressione. L'odore è la cosa più chimica di questo mondo e mi sta facendo un effetto caldo, sento caldissimo e non è solo per il fatto del grattare perché normalmente quando gratto mh, lo scrub lo uso tutte le settimane e non mi fa questo effetto. Ok, uh, sento proprio caldissimo. Forse si vede anche che mi sto arrossando. Allora, Ma non mi ricordo più, dice il tempo di posa o devo solo massaggiare? Bene, direi che abbiamo massaggiato, sento, sento caldissimo al viso. Adesso con due dita, perché sono sporca, prendiamo qui e vediamo cosa dice. Eh, dunque, dunque, dunque, dunque, dunque. Tanto sento sempre più caldo. Applicare la maschera riequilibrante. Inizieranno a comparire delle bolle che andranno ad ammortire le cellule morte della pelle. Ma quindi lo devo togliere questo? Cioè, quindi quello che ho applicato qua lo devo togliere? E poi dopo metto la maschera? Oh, che domanda. Sì, in va rimosso. Ho fatto il peeling quindi adesso vado a rimuoverlo vediamo se nella confezione c'è rimasta ancora qualche goccina perché lo voglio proprio usare tutto eh. non so se lo fate, fate così anche voi ma io apro tutta la confezione ecco dopo dovrò lavare tutto il bagno lavare le forbici lavare tutto perché eh, guardate qua la bastardella che questa parte qui io la vado a prendere ecco che ce n'è ancora e la andiamo a massaggiare perché io l'ho pagata andiamo ma quindi però io non ho capito la parte 2 cosa devo fare devo non dice dice di andare a replicare la maschera adesso e va bene ma devo togliere? Rimuovere questo? Devo rimuoverlo. Rimuovo questo e poi vado ad applicare la maschera. Quindi andrò a sciacquarlo? O rimuovi e basta? Eh, sono quelle domande che ti lasciano un po' perplessa. Allora, intanto mi sciacquo le mani e fino a qua ci siamo. Poi io con un dischetto lo vado a rimuovere perché non... Eh, come faccio a mettere la maschera qui sopra? E adesso lo andiamo a rimuovere aspettate ecco, spero che mi basti un dischetto perché io solo uno tanto sto perdendo granelli di zucchero ok effettivamente sono bella rossa wow. bene adesso che non ho più niente in faccia cioè non ho più i granelli andiamo a provare la maschera buttiamo quel cotone andiamo a provare la maschera e adesso la leggo prima perché dunque mi ricordo più applicare la maschera che deve fare le bolle. È la prima maschera in tessuto che però a volte tutto, quindi Epic Feel sicuri e lasciare agire 3-5 minuti. Sciacquare con acqua tiepida, sì ok, 3-5 minuti e se li facciamo. E applicare prodotti per ottenere un maggiore effetto esfogliante, strofinare la pelle con la maschera prima di sciacquare con acqua. Ok, allora andiamo ad aprirla e questa la apriamo tranquillamente. <ride> così, vedo da subito che è super super imbevuta, ma no, proprio super, vedete che sgocciola proprio, le maschere in tessuto così difficili da mettere quindi come facciamo mm, stupenda ah, però è fresca ok Che dite? L'ho applicata più o meno? Allora, cosa che ho notato subito, è talmente piena che il prodotto tende a colarmi un po' negli occhi. Speriamo che non faccia niente. Boh, direi che... Devo coprire il lati del naso, come faccio? Attiro la maschera. Attiro anche qui tiro anche qui con tutto il prodotto è super super piena oh. mi hanno a in modo di farmi sta zitta mm. e qui andremo aspettare tra cinque minuti e eh, vabbè ok allora dentro la confezione intanto è rimasto Tanto prodotto che dopo andiamo comunque sia sì, a massaggiare dato che dice per il maggiore effetto di andare a strofinare con la maschera io adesso sto a testa in alto mm, che cosa antipatica per 5-10 minuti e poi vi aggiorno aggiornamento sono passati tre minuti più o meno e non è cambiato niente, non fa le bolle. L'unica cosa, qui vicino alle orecchie, qua, sento, tic, tic, tic, come delle piccole bollicine che scoppiano, però visibame, visibilmente, visivamente, insomma, alla vista non c'è niente. Si sentono e basta. facciamo finire il tempo di posa. Allora, rieccoci qua, dunque, passati dieci minuti, io di gocce non, e di, di bolle non ne ho visto neanche mezza, oltretutto è super super imbibita, quindi adesso andiamo a assaggiarla, però direi che è talmente bagnata che continua a scivolarmi giù, infatti sono stata sdraiata perché così non, ne, non si staccava, vedete che mi sono alzata solo due secondi e si è già staccando. Allora, due cose, è grande, cioè, eh, vedete che ho dovuto farci quasi le pieghette, è molto molto grande, è molto molto bagnata, un pochino più ristretta, oh, riesco a parlare, un pochino più ristretta come maschera e poi magari mm, un po' meno bagnata, secondo me era meglio, comunque io speravo tanto nelle bolle e non ce n'è stata mezza, sentivi solo il cic cic cic cic nelle orecchie però no, visivamente zero, adesso come dicono loro di andare a assaggiare la maschera andiamo. Poi talmente bagnata che io potrei usarla anche così. Andiamo un po' ovunque. Ho anche detto che comunque sia il prodotto rimasto, lo voglio usare e quindi adesso questa la strizzo perché la voglio assolutamente usare. Poi vado a unirci l'altro prodotto, ecco, e questa bella pappettina, ce la andiamo a massaggiare. Non si spreca niente. Se fosse stata una maschera idratante o purificante l'avrei tenuto per un'altra volta perché comunque va bene, ma dato che è un peeling oltretutto in due fasi, non posso conservarlo per la volta successiva. allora fatto Andiamo ad asciugarci leggermente che dire la pelle mi sembra morbida effettivamente normalmente dopo l'acqua calda mh, dopo aver sciacquato con l'acqua tende a tirarmi un po' e in questo caso non mi tira però da dire wow effetto peeling no questa cosa non l'ho notata cioè, aspettate c'è un po' più luce mi sembra uguale a prima e poi il fatto che comunque sia eh sì è una maschera da 5 minuti e per questo va bene, 10 minuti alla fine, rispetto alle altre che le ho visto delle altre da Dr. Jart che proveremo assieme, dove siete finiti? Rispetto ad altre da Dr. Jart che proveremo assieme, questa qua era 10 minuti, mentre le altre 30-40 minuti, quindi è anche abbastanza veloce, però non ho visto nessun effetto di quelli promessi, cioè forse sarà boh, leggero effetto peeling. L'ho usata tutta, infatti stavo recuperando, stavo mettendo dentro per buttare il tutto però non, è, non ho notato questa grande differenza sinceramente è la prima che ho voluto provare perché ero davvero curiosa e invece vero meno ecco direi che è un po' un fail questo diciamo che posso tenerle aggiornate magari mentre edito il video se vedo qualcosa di diverso ve lo faccio sapere qualcosa di meglio comunque sì adesso io vado a mettere la mia crema da tanto solita ehm, però buh. volevo le bolle e eh, l'ho fatta prima proprio perché volevo le bolle e le bolle non ci sono state, peccato. Allora, voglio sapere intanto da voi se l'avete provata, per caso, come siete trovate, e poi ho fatto la clip finale prima, perché adesso sono proprio da struccata, e quindi ora di chiudere il video. E sinceramente sono molto delusa.